Io non sono contro il matrimonio gay perché è conservatore, sono a favore del matrimonio gay proprio perché è conservatore e il matrimonio gay crea stabilità nella società. Queste parole le ha dette David Cameron, il premier conservatore inglese, quando ha presentato la sua proposta di legge a favore del matrimonio omosessuale, la proposta di legge che supera le civil partnership che là in Inghilterra, ce le hanno da almeno dieci anni, noi invece le vogliamo introdurre adesso. Ecco, detto, Ho citato David Cameron proprio perché, secondo me, come dice Pippo, o lo chiami matrimonio o non lo vuoi fare. E Io francamente sono stufo di un partito che si dice progressista e invece contribuisce alla retratezza culturale del Paese, di un partito che non fa niente quando è l'unico che può affrontare questo tema e può affrontarlo con una discussione seria, approfondita, mirata, serena anche. Sono stufo di un partito che ha paura, per esempio sono stufo di un partito che ha paura di dire che no, le unioni civili non bastano, non bastano le unioni civili nel 2013, non abbiamo bisogno di provvedimenti moderati che non spaventino chi non capisce, perché noi abbiamo il dovere di spiegare a chi non capisce, abbiamo il dovere di parlare, di confrontarci e sono stufo di un partito che rifiuta il confronto con le associazioni LGBT, che, perché non basta il gesto di invitare qualche leader a qualche festa democratica durante l'estate, perché la quotidianità ha il problema, il problema sta dentro il giorno dopo giorno e allora noi dobbiamo instaurare un rapporto costante. E, guardate, io sono stufo di leggere tutti i giorni di soprusi, di violenze, di violenze psicologiche, di violenze fisiche, di giovani che si suicidano sono stufo di leggere di famiglie che rifiutano, che non accettano, famiglie che non accettano, sono stufo di assistere allo spettacolo di un partito che non è in grado di stare dentro la vita quotidiana, di stare dentro il dibattito, che non capisce una delle grandi richieste che arriva dal paese, che è quella dell'uguaglianza, l'uguaglianza totale, l'uguaglianza per tutte e tutti. Se noi per esempio avessimo ascoltato le associazioni, il movimento, il, la comunità, le associazioni non soltanto quelle nazionali ma anche quelle piccole che stanno nelle nostre città che tutti conosciamo, che fanno un lavoro meraviglioso e importantissimo per la comunità per le ragazze e i ragazzi che non viene mai riconosciuto, se noi avessimo ascoltato queste associazioni probabilmente noi a luglio e ad agosto avremmo non avremmo approvato quella brutta legge contro l'omotransfobia forse non ci troveremmo in quella situazione forse avremmo capito che certe leggi non possono passare attraverso le larghe intese, vanno tenute fuori perché noi non possiamo pensare di fare delle leggi sui diritti civili e sull'omotransfobia o sul, sulle unioni tra persone omosessuali con Buttiglione, con Casini, con Formigoni, non possiamo con, con queste persone, noi, non possiamo. noi invece abbiamo il, abbiamo, il dovere, abbiamo il dovere di ascoltare queste associazioni, come per esempio abbiamo il dovere di ascoltare le richieste delle persone transessuali che da anni ormai chiedono soprattutto alla sinistra che si superi la legge del 1982, che si arrivi ad una nuova legge e lo chiedono a buon diritto e noi abbiamo il dovere di ascoltare, di dare delle risposte. Sono stufo e so di non essere l'unico a essere stufo in questo partito, di questa situazione. Per questo io mi permetto di tirare la giacca ai miei amici Ivan, Paolo, Cristiana, Aurelio perché quando mi dicono che noi dobbiamo accontentarci, che noi dobbiamo fare passi, piccoli passi io voglio chiedergli perché. Perché dobbiamo fare piccoli passi? Perché non possiamo fare una proposta seria? Non possiamo fare una proposta sostanziosa, ambiziosa? Una proposta che cambi le cose veramente? Perché quando noi proponiamo dei compromessi, proponiamo dei compromessi che riguardano le nostre vite, riguardano la vita mia e del mio compagno, riguardano le vite di persone di cui ci facciamo rappresentanti, per questo io appoggio Pippo, sto con Pippo, perché chiama le cose col suo nome, chiama il matrimonio matrimonio, chiama le adozioni le chiama adozioni e noi dobbiamo chiamare le cose con il loro nome. Noi crediamo in una, nel partito delle possibilità, nel partito che ha una nuova visione della società, lo diciamo spesso, crediamo che il ritardo che il nostro paese anche sui diritti civili accumulato nei confronti dell'Europa, degli altri paesi occidentali, possa essere colmato e possa essere colmato in fretta, perché le bat queste battaglie che dobbiamo combattere sono battaglie di fatto già vinte. Noi dobbiamo soltanto metterci la forza, dobbiamo soltanto metterci il coraggio delle nostre idee. Noi dobbiamo, dire come, dobbiamo rovesciare lo schema, come diciamo spesso in queste ultime settimane, in questi mesi. Ma rovesciare lo schema non significa imporre la nostra visione, non significa imporre il matrimonio ugualitario. Noi non vogliamo imporre il matrimonio ugualitario a tutti i costi, subito. Pippo non vuole imporre il matrimonio ugualitario. Vogliamo, vogliamo fare un percorso insieme perché le imposizioni che arrivano sono quelle che ci dicono che bisogna fare le unioni civili perché altro non si può fare e questo non va bene. Io chiudo, ho sentito che è suonata la campana. Puoi avere e... qualche secondo in più, tranquillo. Le ultime cose che voglio dire, voglio dirle a chi lo scorso febbraio non ha votato il Partito Democratico, alle mie amiche e ai miei amici lesbiche, gay, omosessuali e transessuali che non hanno votato il Partito Democratico perché con un eufemismo lo ritenevano timido sui temi LGBT e magari hanno preferito il Movimento 5 Stelle perché là vedevano una, una risposta chissà quale. Ecco mi voglio rivolgere a loro e voglio dire a loro di unirsi a noi, venite con noi, fate questa lunga strada insieme a noi Aiutateci a cambiare questo partito. Non rinunciate l'8 dicembre ad aiutare l'Italia ad avere un partito democratico migliore. Non basta che ci diciate che Pippo Civati è il migliore ma il partito democratico non cambierà mai. Aiutateci, fate diventare questo partito anche il nostro partito. Le cose da fare, le cose da fare, guardate compagne e compagni, le cose da fare sono veramente tante. Io penso che sarebbe veramente più facile se in questo paese le cose da fare le facessimo se tutti avessimo gli stessi diritti e se tutti fossimo uguali, sarebbero più facili da raggiungere e sarebbero più belle quando abbiamo raggiunte. Grazie.